Oh yeah Che cazzo Ah madonna santo eh. Ma qual Sono le back fermo non sparare, non sp sparare. Oh no adesso ho capito uh, Ma è Tarocca Sì è tarocca appunto <ride> Aspetta no Buruba Fermo, fermo. E allora no, perché c'era scritto horror Ah ma sei full Cazzo pensavo che di vita Panteghiana! Basta, deciti. Pezzente, pezzente, sono una merda. Guarda, è un'automira vergognosa. Fai sboccare la minchia, Mad Fatto Vieni qua, no. delle! No, volevo dire che possiamo giocare a adesso. Dai, ma non posso giocare col Barret. delle! Ok, adesso no, no, no. così non si fa schifo med ci siamo ricambiati il favore Noi no non, non dovevi uccidermi fai. adesso sono arrabbiato ho un contratto di alleanza con guarda la me guarda me cos'è quella roba fermo ferma, oh. ferma ma l'hai vista Pati, la roba di amazia ah, sì, ma, ma vista è? Ma ma è? anche molto brutta ma grande brutta cos'è ti fai uccidere e poi io ti ricambio il favore sono abbastanza mad. So, aspetta prendi aspetta, io aspetta, poi non un attimo mi ho non mi attimo, non mi sparare non sparare non sparare un attimo non un attimo, un attimo, un attimo, un attimo. No, qualcuno mi sì, può ricambiare il favore voglio capire Se... ah, adesso non lo voglio più guarda adesso guarda ferma, Daisy, sì, ferma. <ride> guarda si guarda guarda Ah, però... <ride> Ah, no, sei guarda stronzo Ciao, guarda Invece sono a guarda guarda 13 13 kill <ride> Vieni qua pezzo di merda Vieni qua Brubano non ti ho neanche toccato cioè... Boom. Ah ma come Non ti ho neanche toccato No se c'è il fucile è stra lungo ah! Che caga eh. ah! Spariamo a cazzo qualcosa bello Oh yeah che cazzo? Ah madonna eh... Ma qual è? Sono le back fermo non sparare non sparare Andiamo alle sue eh, Ho paura oh. siamo nelle backrooms Cosa c'è? me l'ha abbandonato Ciao Cris CAMPA Dove è Chris? Oh, ma ora! anch'io oh, non muoio Chris aiuto dove sei? sai <ride> Chris no. aiuto Chris no sono ancora qua sono ancora qua Chris aiuto no, prego. ti prego ci stanno sporcando girati veo ma oh, cos'è? ma no. no. cos'è solo con la campana per perché... caso ah! ah buono ma dove sei? Aia, ah, yeah. ti one shot Bomba! come The one shot? ah! fuco lag! Eh? crisi ha paura eh, non vi vedo, non vi trovo ma tu dove sei? Oh. chi c'è qualcuno io io lo io, sento, io, io. lo sento no, ciao! ma come esco da sta roba? c'è una macchina mi sa che non si può uscire, dobbiamo giocare qua dentro e niente. e niente. Chiede. ho trovato qualcosa, ho trovato una stanza, vieni, vieni, vieni eh lo so servono... Serv... dobbiamo ammazzare uno di suoi sborrini Spara. Spara. sai come c'ho un revolver col mirino ok ho carcato uno vai ma vai ma cazzo così. siete <ride> non, muoio, non muoio. <ride>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 non le volverle ok che spara chris per me è arrivato un como. altro <ride> <ride> ok yeah. ce ne siamo andati allora no! <ride> ammazziamole una ti frecce secondo me che si doveva di spara vado allora, via vieni qua ammazzami ammazzami, ammazzami. <ride> io in fretta oh sono sì. sì. sono salvo al centro come sei al centro? sono ritornato al al nella mappa di impostore ciao Gris ma io non ci sono stronzo ma come fa? io sparavo per farti sentire dove non lo so prova a rigenerarti non posso mm. fatti uscire ancora Ciao ah, oh, zombie sono, sono dalla campana Io non so prova a farti ammazzare Boru è destinato a rimanere lì dentro per sempre guardate guardate la fate? guardate guardate guardate guardate guardate guardate che guardate guardate guardate guardate guardate male c'è Marco? Eh, è un sì, la... uso la... ah, no, le... ah, la... di me. Un uso di un di E forte. sto Sono